Ben ritrovati in una nuova puntata di Art of e Siamo qui con Elisa e Elena perché stiamo per realizzare una puntata dedicata al mondo del circo, più precisamente della scuola di circo, qui a Torino. Vediamo cosa succede. Ciao, sono Elena Andreasi, sono ufficio stampa della Fondazione Circo Vertigo e adesso ci troviamo presso i locali de, di Grugliasco della Fondazione. La fondazione Circo Vertigo è una fondazione che si occupa di circo contemporaneo e che ha i locali nei quali si allenano sia i ragazzi della formazione professionale sia i corsi ludici. Per i non addetti ai lavori il circo contemporaneo non è il circo con gli animali ma è il circo che studiano i ragazzi oggi. Non, non si studia quindi solo strettamente l'acrobatica e l'acrobatica aerea ma si studiano anche la danza, il teatro, la recitazione, eccetera. Allora, io sono un insegnante della Fondazione Circo Vertigo e siamo alla Fondazione Circo Vertigo nella mia sala di aerea, di disciplina aerea. Ok, e quindi un insegnante di disciplina aerea, che cosa insegna? Io insegno trapezio, cerchio, tessuto e corda aerea. Allora... Io qua vedo, ci sono tanti um, strumenti che a me sono familiari, no? anche se io non, non pratico tantissimo sport, <ride> però vedono molte cose da palestra, normale, tradizione, però invece vedo anche che ci sono delle situazioni che sono, che sono particolari. Anche sì. lui, il nostro amico dietro, vediamo che sta facendo delle cose particolari. Esatto. Io che non conosco, che cosa sta succedendo? Che cos'è questo tipo di struttura? A cosa serve? Raccontaci un po' a livello tecnico cos'è. Allora, qua ci sono un sacco di strutture di appendimento dove ci si aggancia, ad esempio, il tessuto, okay. oppure... Quella sarebbe praticamente la corda che vediamo negli spettacoli esatto. quando ci sono le evoluzioni. Esatto, quando ci okay. sono le evoluzioni con i tessuti aperti. Ok. Eh, poi ci sono i trapezzi, che sono già appesi, che invece è trapezio statico, okay. fermo. Ah. Poi lì abbiamo i cerchi che appendiamo in queste corde qua. Okay. che vengono giù e noi ci appendiamo gli attrezzi, come ad esempio ha fatto Raffaele. E per chi, per esempio, fosse appassionato di questo mondo e volesse in qualche modo iniziare un percorso del genere, quale sarebbe un consiglio che ti sentiresti dargli, a parte venire qui ovviamente alla vostra scuola? Certo! <ride> Beh, sicuramente sarebbe iniziare con sia un po' di palestra e quindi preparazione fisica, che dei corsi anche ludici, serali, per le persone anche che lavorano e poi la sera vogliono Allenarsi, ma non vogliono andare in palestra perché si annoiano, allora vengono da noi che magari è anche un pochino più divertente. Da lì il corpo comincia a formarsi al che può salire di livello e se capisce che questa è una disciplina, è un mondo che gli interessa, possono poi entrare, sì. Però adesso tu ci hai detto prima che la tua famiglia comunque era già all'interno, più o meno di sì. questo mondo, ma chi invece io mi immagino magari qualcuno che non intraprende questo percorso perché magari gli viene detto dalla famiglia di... Eh, insomma, doveva fare il circo, doveva fare queste cose, c'è questo problema secondo te adesso? Vedi qualche mm -hmm. ragazzo che magari... Sì, è... ci sono tanti allievi o ci sono stati allievi che comunque hanno dovuto combattere con la propria famiglia perché si aspettavano che il figlio andava a fare l'avvocato. C'è gente che è andata all'università, si è laureata e poi ha deciso che fare l'avvocato non era quello che voleva fare nella vita e ha cambiato. Alcuni genitori lo accettano. La tua giornata tipo invece qual è? La mia giornata tipo è mi sveglio o ho lezione oppure vengo ad allenarmi, eh, poi mi alleno anche dopo lezione, durante il giorno. E quanto e... ci cioè, si allena in media? Una... Un atleta del circo, io come così, ma magari gli amici fai sbagliato. Quando andavo a scuola, oppure quando i ragazzi si, si allenano a scuola, più o meno sono dalle 6 alle 7 ore al giorno di lezione. Tutti i giorni? Tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Ah. È bello tosto, sì. Però poi quando diventi professionista, io diciamo che mi alleno una media di 4 ore al giorno. Se non insegno 8 ore al giorno, perché ci sono delle giornate in cui insegno, insegno eh no, 8 chiaro. ore e allora non ho il tempo, però normalmente um, 2, 3, 4 ore al giorno mi alleno perché sennò sto male. Okay. Per me è il contrario, perché <ride> cioè, se mi alleno sto male, però no, però comunque c'è tanta preparazione. Quindi sì. arrivi, ti alleni tu, barra alleni e poi cosa succede nell'altra giornata? Poi comunque rimango qua sempre con le mie amiche e i miei amici del circo che alla fine siamo tutti una grande famiglia quindi stiamo sempre tra di noi o ad allenarci o comunque a insegnare e alla fine ho sempre qualcosa da fare tra l'allenamento, tra magari scrivere cose al computer sempre riguardanti il, il lavoro oppure prove della compagnia con cui poi faccio spettacolo quindi diciamo che le settimane non sono mai tutte uguali. Italia eh, il Piemonte è l'epicentro del circo contemporaneo e eh, Circo Vertigo è l'unica scuola che eh, per quanto riguarda il corso di formazione professionale eh, rilascia un attestato riconosciuto dalla regione Piemonte e riconosciuto anche a livello europeo. Per il futuro eh, mi auguro sicuramente che non ci siano più tutti i problemi che ci sono stati nell'anno precedente eh, legati alla pandemia e che di conseguenza si possa tornare sia a produrre spettacoli nella maniera più serena eh, possibile con il pubblico in presenza accompagnato dal sostegno delle tecnologie come abbiamo eh, fatto quest'anno eh, e Inoltre, eh, che si possa tornare in sala ad allenarsi serenamente tutti insieme eh, affinché i, gli allievi della scuola eh, possano uscire da questa scuola con una preparazione ancora più forte e, e soprattutto che si possano godere la bellezza di queste, queste arti.